Vi sono stati dei cambiamenti nella vostra vita sentimentale nel 2016? Beh, nel 2017 vi chiederete se sarà valsa la pena. Sì, perché qualcuno in cui avete riposto la vostra fiducia potrebbe voltarvi le spalle. Ma non amareggiatevi, verso fine anno le cose miglioreranno. Mesi caotici si profilano all'orizzonte anche per i single, che potrebbero incappare in incontri poco costruttivi. Ma non perdete la fiducia. Nell'ultimo trimestre vi attende un nuovo incontro molto promettente. Il lavoro è il vostro punto di forza e non vi perdete mai d'animo. Avete tanta determinazione in voi per riuscire a realizzare ciò che vi sta a cuore. E quest'anno il settore professionale richiederà tanta applicazione e impegno. Non sempre sarete premiati ma voi siete ben attrezzati contro le difficoltà, riuscite sempre a raggiungere la meta che vi siete prefissati e anche quest'anno non vi smentirete.